bene ciao brava gente allora nel video di oggi vediamo come ho risolto questo allora, adesso vedo spero che riuscite a vedere qua c'è un perno che passa e tiene questo scivolo questo è un gioco per bambini e ha un seggio che poi è coperto da questo tappo per questioni antinfortunistiche allora il seggio dall'altra parte è andato perso allora vediamo un po come ho fatto per arrivare ad avere un risultato comunque antinfortunistico. Allora, ciao brava gente, oggi quello che ho bisogno di fare è di ridurre un po' il diametro in punta a questo perno, che è lungo così, e serve per tenere lo scivolo di una giostra, perché uno dei due seggi è andato perso, quindi ho bisogno di usare altro, non vi, non vi svelo ancora cos'è, ce l'ho qua in mano ma non ve lo dico ancora. <ride> e, no vabbè, quindi devo risumare il mio tornietto. L'ultima volta che l'ho usato, come si può vedere, avevo fatto dei fori quindi ci avevo messo la morsa e un blocco d'alluminio che faceva la base però adesso togliamo la morsa e questa e montiamo la torretta del tornio quindi questi sono i due dadi che tengono la rotazione li ho allentati perché per svitare questo mi viene più comodo se vedo quello che faccio Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, vai. E la morsa. È via. Magari ci ecco, di quanti, eh. Allora. Pulisco col pennello, potrei usare l'aria compressa, perché il compressore ce l'ho, però ne vola veramente da tutte le parti. Ok, adesso una piccola pulita al piano. Alla morsa. Allora, ah, la torretta volevo dire. La torretta in realtà quello che deve avere pulito subito è questo. Il piano, piano dove poggia con questo devono essere puliti. O comunque almeno facendo, facendo il caprone che lavora male deve essere pulito quando lo appoggi. Quello fa il scolo. Adesso non sto lì ad orientarla più che tanto precisa, eh, questa mossa. La monto lì che stia lì, che mi serve fare sto diametro perché poi fa buio. No, no, no, no, no, no. adesso spero di trovare il pezzo che manca che è quello dove si montano gli utensili io questo toglio non lo uso bene ah ok questa no, tolietta, è una torretta veramente utile da. no vabbè il suo lo fa però non ho utensili ho queste cagate qua ne ho uno utensili Comprate. Però ho sbagliato la taglia e non potevo più votarle dietro. Allora. Ok, manca questo. Questo praticamente chiude, schiaccia e questo rimane in posizione a un fermo che fa degli scatti di 90 gradi e oggi per fare quel diametro siccome mi importa poco userò questo tensile da 45 gradi che servirebbe per fare smussi o, o tornire quando devi tornire caricando tanto lo tengo un po' storto così e faccio il diametro in questo modo Per la meccanica in realtà bisognerebbe essere tutti precisi, fare i conti, ottenere giusto, però quando hai da tirare via qualcosa in 5 minuti, questo riparo non c'era, gliel'ho messo io, così i puncioli che si fanno non vanno sulle guide, anche se poi sulle guide ne va lo stesso, però... Beh, la molletta è perché per tenere le griffe aperte fuori dal mandrino ho fraccato il vetro, quindi adesso ho messo il micro che serve per dare l'ok okay. l'ho un po' girato che scatta prima e ho messo sta molletta che tiene in alto andiamo un po' a panorare può andare ok adesso provo a farvi vedere più o meno la procedura di quando vuoi fare qualcosa la procedura qual è? adesso ve la dico a motore fermo vediamo qua l'utensile giusto? vai sfiori il diametro e poi te ne esci via a quel punto, lì sai che sei uguale a lui, no, avanti di magari di mezzo millimetro dai una tornita, facendo attenzione di lasciarne ancora e misuri il diametro fatto quando sei in carico, quindi quando la macchina è caricata. A quel punto, lì dai la correzione che ti serve, o fai le passate che ti servono. Io credo che dopo, fatta la prima tornita, io poi do la correzione e faccio la misura. Quindi proviamoci. Ok, bene, la tornitura l'ho fatta. Ho già nel modo che vi avevo detto di, di fare le due passate una a pelare per prendere la quota poi vai avanti mezzo millimetro o un millimetro ne fai una sotto carico, prendi la misura e poi dopo che hai preso la misura uh, dai la correzione e fai questo io adesso ho tornito un po' in modo che questo cappuccio ci entra dentro e questo è un morsetto elettrico l'idea che ho avuto è stata quella di usare un morsetto elettrico per fare eh, questo stop in modo che il perno non si sfila perché ci doveva essere un segger così ma non c'è, non lo trovo quindi siccome il perno fortunatamente è più lungo oh oh, ho svitato troppo la vite e l'ho persa ecco cosa era tabù, allora Vabbè, adesso avete capito cosa volevo fare, l'idea è questa, adesso cerco la vite e tutto è bene quel che finisce bene. Ciao!